Quindi eh, siamo pronti, come abbiamo detto, a, a, a vedere con, come si costruiscono, come si possono costruire delle eh, espressioni più complicate, più complesse per governare la logica dei de, de, de condizionali, delle IF qualche indizio l'abbiamo già avuto, no? nel senso che abbiamo già visto che gli operatori maggiore e minore, anche list close restituivano un valore che veniva chiamato true o false e true o false che cos'è? Ecco, è un valore di un tipo di dato nuovo di cui non abbiamo parlato finora e questo tipo di dato è il cosiddetto valore di tipo booleano per chi non ha mai sentito la parola booleano, è, è diciamo così, un termine eh, che è derivato da, dal nome di questo George Bull, che era un filosofo matematico insomma, che negli anni, nel, nell'Ottocento, eh, ragionava su, sulla formalizzazione del, del linguaggio, quindi su come eh, poter... Ehm, Costruire una matematica attraverso la quale poter ragionare sulla correttezza formale delle, delle affermazioni che venivano fatte. Cioè, questo signore era uno di quelli che sperava di riuscire a tradurre diciamo così, le leggi eh, o, le o i regolamenti in una serie di equazioni e poi poter calcolare se una certa cosa fosse vera oppure falsa, se una certa affermazione fosse vera o falsa. Noi sappiamo che diciamo così, i nostri politici sono ben oltre, sono in grado di dire il vero e il falso contemporaneamente più volte su più livelli, ma lui poverino era un matematico e quindi eh, ha inventato una matematica nuova che si basasse su dei valori che erano eh, molto più semplici rispetto ai valori numerici, rispetto alla, alla matematica dei numeri reali che siamo abituati a, a, a conoscere. E la sua matematica eh, è eh, basata su due soli valori, il vero e il falso. Mm? Eh, in, eh, in, in Python esiste un tipo di dato nuovo, no? oltre agli interi, ai floating point e alle stringhe che abbiamo visto, in realtà esiste anche un tipo di dato che è il booleano, eh, abbreviazione bool, eh, e le variabili di tipo booleano, i valori di tipo booleano possono assumere solamente due valori, che si rappresentano attraverso la costante true e la costante false, proprio scritte così dentro il codice, ok? Allora noi abbiamo visto che ci sono alcuni modi per far saltare fuori questi valori, no? se io prendo il, la console abbiamo visto che se io scrivo eh, python console qua, se scrivo 3 maggiore di 2 mi stampa true, true è un valore che posso anche memorizzare, io posso dire a ah, uguale true mm? e vedete che se scrivo a ah, uguale true lui mi crea una variabile a di tipo bool che ha come valore il valore true eh, gli unici due valori, oppure B uguale false, quindi true e false scritte così nel codice senza le, virgolette, eh, senza le virgolette, perché se scrivessi C uguale true con le virgolette sarebbe una stringa e non un booleano, vedete la differenza, true con gli apici è un valore di tipo stringa str mentre non è un valore di tipo booleano, quindi sono delle costanti di tipo booleano, quindi come scrivere eh, z uguale 0, dove inizializzo una variabile con una costante di tipo intero, mentre que, qui la eh, inizializzo con una costante di tipo <coughs> booleano. Questo tipo booleano, poverino, come dicevo, ha solamente due valori. Salta fuori da tutti gli operatori di confronto. Eh, e quindi, appunto, se io faccio 3 maggiore di 2, viene fuori eh, vero. Se faccio 10 minore di 5, mi, mi dirà che è falso e così via. No? Mi chiederò se mat.isclose, eh, se 1 un, e 2 sono abbastanza vicini, mi dirà che è falso, eccetera. Quindi, Molte operazioni, operatori di confronto e alcune funzioni alcuni in questo caso è una funzione della, dell della libreria math, eh, restituiscono un valore booleano, un valore vero o falso. Questi valori vero o falso in realtà li possiamo anche, appunto, come li ho memorizzato nella variabile AB eh, memorizzare all'interno di variabili per ricordarmi a distanza di tempo se una cosa era vera oppure falsa, in questo caso le variabili. Boolean, cioè variabili che memorizzano valori booleani, eh, spesso prendono il nome di flag, bandierina, no? un indicatore, la bandierina può essere alzata o abbassata, su o giù, okay? ehm, Allora, come all'interno del programma posso calcolare un valore alla riga 10? valore numerico, no? 3, per, 3 per 2 più 7, lo calco alla riga 10 e poi quel valore lì lo metto in una variabile x perché alla riga 50 mi servirà quel valore, quindi lo memorizzo in una variabile per usarlo più tardi, un valore numerico. La stessa cosa posso farla con un valore booleano, semplicemente una variabile booleana si ricorderà un, una verità o una falsità di una certa cosa e quindi ci permette di eh, capire se una certa condizione è stata vera in passato o è stata falsa in passato, questo lo useremo molto moltissimo quando faremo i cicli dove ripetiamo tante volte l'operazione e poi alla fine dobbiamo chiederci se almeno una volta ha avuto successo oppure no, eh, per ora fino a quando non vedremo i cicli la settimana prossima questo concetto di flag è un po', sembra un poco utile tutto sommato. No? E possiamo anche dire che l'istruzione if, cosa che prima non abbiamo detto, abbiamo diciamo così, semplificato, l'istruzione if richiede eh, come mh, di, di specificare una espressione di tipo booleano. Quindi quando scriviamo if 3 maggiore di 2, era perché 3 maggiore di 2 è un'espressione che restituisce come risultato un valore booleano, vero o falso. Uh, if mat.isclose lo potevamo scrivere perché isclose restituiva un valore booleano. Io non potrei scrivere is, if... 3 più 2, perché 3 più 2 fa 5, che è un valore intero, non è un, un valore booleano, e quindi non può essere usato come condizione di un'istruzione if. Eh, dicevamo, boole ha definito una matematica che si basa su questi due valori, true e false, adesso scriveremo sempre così, e non in italiano, perché così ci ricordiamo che sono le parole del linguaggio Python eh, corrispondenti, e come tutte le matematiche, non solamente ho dei valori, ma anche delle operazioni che posso fare su questi valori. E gli operatori della matematica booleana, dell'algebra booleana, eh, principali sono questi tre, definiti come AND, OR e NOT. Cos'è un operatore booleano? Beh, è un operatore è, in questo caso, un'operazione un che prende, due o più valori booleani e calcola un nuovo valore sempre booleano sulla base del valore dei precedenti okay? quindi ad esempio l'operatore AND prende a scrivere A AND B avrà un valore che è vero se sia A che deve essere un booleano ha un valore vero sia B che deve essere un booleano ha valore vero se invece a è vero e B è falso, il calcolo dell'operazione di AND restituirà un valore falso e così è per tutte le altre combinazioni. Quindi quando noi diciamo, come lo diciamo in italiano, è vera una cosa e un'altra, ecco, affinché la frase che diciamo abbia senso sia valida, essere vera. la prima cosa deve essere vera e anche la seconda cosa deve essere vera, devono essere vere contemporaneamente. Quindi l'operatore AND richiede che le varie i vari valori booleani, che molto spesso magari sono presi da, da espressioni di confronto, siano veri tutti contemporaneamente. E lo vediamo qua, in questo esempio. Se la temperatura è maggiore di 0 e contemporaneamente la temperatura è minore di 100, vuol dire che è compresa tra 0 e 100, ok? Che la temperatura è maggiore di 0 e anche minore di 100 vuol dire che è compresa tra 0 e 100, in questo caso esclusi perché c'è un minore e non un minore uguale, allora dirò che l'acqua è allo stato liquido. Okay? Quindi io ho due condizioni, ciascuna delle quali può essere vera o falsa, l'altra può essere vera o falsa, ma la mia IF lavorerà solo se entrambe, tutte e due, saranno vere. Se una sola delle due è falsa, quindi se la temperatura fosse di meno 10, meno 10 significa che questa prima è falsa, eh, falsa questa seconda però è vera perché meno 10 gradi è minore di 100 ma poiché una è falsa e l'altra è vera metterli in congiunzione and eh, dà un valore falso quindi con meno 10 avremmo se tempo uguale a meno 10, se la temperatura fosse meno 10 avremmo falso and vero ecco falso and vero ce l'abbiamo qui dà come risultato falso e quindi questa if leggerà if falso e quindi non eseguirà il codice sotto la if, eventualmente eseguirà quello so sotto la else quindi il modo per combinare più condizioni in parallelo è metterle insieme usando gli operatori booleani and è il principale ehm, che può essere eseguito così, oppure come dicevamo possiamo anche prendere questa espressione booleana che è la stessa che c'era prima nella if, memorizzarla in una variabile booleana una variabile che assume il valore booleano, che so isLiquid, e poi a questo punto questa variabile, poiché contiene il valore vero o falso, può essere usata direttamente come condizione dentro una if, perché io quando vado a valutare quanto vale questa variabile non mi viene fuori 7, non mi viene un numero, ma mi viene un valore booleano, vero o falso. Questo, come dicevo, per ora non ne vediamo il grosso vantaggio, lo vedremo meglio quando faremo i cicli. Ma dal punto di vista, diciamo così, del, del codice sono la stessa cosa. Semplicemente qui ho calcolato un'espressione che combina degli operatori di confronto e degli operatori booleani, quindi dei maggiori, minori e degli and, e ho usato immediatamente il valore calcolato di questa espressione, l'ho usato immediatamente nella if. In quest'altro caso, a destra, ho calcolato lo stesso valore, non l'ho usato immediatamente, l'ho salvato, l'ho messo in tasca dentro la variabile isLiquid, che poi avrò usato qualche istruzione più avanti. In Python esistono anche delle scorciatoie. Ad esempio, noi siamo abituati per dire se la temperatura è completa da 0 scriverlo 100, scriverò così, matematicamente. Con l'operatore booleano AND, in realtà abbiamo imparato che si può scrivere beh, eh, si possono valutare separatamente i due rami della disuguaglianza, quindi 0 minore di temp e temp maggiore di 100, e ovviamente devono essere entrambe vere contemporaneamente. Quindi questa è la traduzione in Python della disuguaglianza che c'è scritta sopra. Um, il Python è uno dei pochissimi linguaggi che ci permette anche di fare una... Di, Ah, sì, di scrivere la stessa espressione in un modo più compatto. cioè La maggior parte dei linguaggi di programmazione in realtà questa espressione vuol dire una cosa completamente diversa e 99 su 100 è sbagliata. Eh, in Python però eh, lui comprende diciamo, l'uso concatenato, cioè uno in serie all'altro, degli operatori di confronto eh, e quindi eh, si può anche scrivere così senza mettere l'end e quindi senza ripetere due volte la variabile temp. Eh, io Lavorando solo in Python non c'è nessun problema in usare questo, se ci abituiamo magari a conoscere anche altri linguaggi ci verrà più naturale invece usare la forma estesa. Tra l'altro, questa forma estesa funziona anche per condizioni diverse, ecco, non, sei, non sei semplicemente compreso tra, ma anche escluso, oppure diciamo così, quando un, un atto è compreso e l'altro non è compreso, oppure i valori esterni rispetto a. Qui sono chiaramente molto più esplicito perché sto dicendo pezzo per pezzo le varie le varie condizioni che devo verificare questa è una forma compatta che in alcuni casi chiaramente è applicabile ma essendo più compatta non può rappresentare sempre tutte le condizioni però usiamole tranquillamente entrambe okay? ehm... questo... l'altro operatore booleano che troviamo spesso è l'operatore OR che invece è l'operatore duale rispetto al land. Nel senso che l'or mi restituisce un valore vero, quindi è contento, se almeno una delle due condizioni che sta mettendo insieme è vera. Quindi in questo caso dice, se la temperatura è minore di 0, oppure la temperatura è maggiore o uguale a 100, vuol dire che sto considerando tutto l'intervallo da meno infinito, no, meno infinito no, perché l'infinito non ce l'abbiamo in informatica, ma da numeri molto negativi fino a 0 compreso, mi rendono vera la prima disuguaglianza, la prima, scusate, il primo confronto. Poi tutti i valori da 100 in poi, 100, 101, 102, 103, 10 milioni, mi rendono vera la seconda. Quindi un valore di meno 5 rende vera la prima e falsa la seconda. Però vengono combinati dall'operatore OR, che se la prima è vera e la seconda è falsa, mi dà un risultato complessivo vero. Quindi vedete che la A OR B è sempre vero, tranne l'unico caso in cui sia A che B fossero falsi all'inizio, allora l'or mi restituisce un valore falso. Okay? Quindi in questo caso mi sto chiedendo, se la temperatura è minore di 0 o è maggiore di 100, sono due, tra l'altro sono due condizioni che non possono mai essere vere contemporaneamente per come sono costruite, ma a me basta che una sola delle due sia vera per poter dire che l'acqua non è allo stato liquido, boh, sarà allo stato solido o allo stato gassoso, questo non lo sappiamo perché dovremmo andare a vedere quale delle due, la prima o la seconda, condizione, parte della condizione sia vera. Quindi abbiamo questi due operatori, AND e OR, che ci permettono di combinare tra di loro varie condizioni, quasi sempre operazioni di confronto, ehm, con un significato diverso. No? L'AND richiede che tutte siano vere. OR richiede che almeno una sia vera e quindi perlomeno non siano tutte false. Se ce n'è almeno una vera e non sono tutte false, l'OR è contento e mi restituisce il valore vero. Invece l'AND è molto più restrittivo, richiede che tutte eh, siano eh, vere. Hm? Eh, queste tabelle qua che vediamo sulla destra, come mi suggerisce Salvatore, si chiamano tabelle della verità, che di fatto rappresentano tutti i casi possibili, le combinazioni possibili, che si possono verificare con questi operatori. Um, chi, pro, chi ha fatto un po' di elettronica ha usato queste strutture per costruire i circuiti che a loro volta implementano le funzioni booleane mm? invece qua noi le usiamo solo, semplicemente come, come funzioni che ci aiutano a controllare l'esecuzione del programma ma la stessa matematica booleana serve per costru costruire i circuiti elettronici digitali su cui funzionano no? i computer um, quindi se volessimo diciamo così, diciamo sintetizzare con un diagramma di flusso l'or mi dà tanti percorsi diversi, alternativi, tanti modi diversi no, per poter essere true. Mentre l'AND lo possiamo schematizzare così, nel senso che è true solamente se tutti i controlli in serie vengono passati sono entrambi tutti soddisfatti, e eh, per far, far compagnia AND e OR eh, ci esiste anche l'operatore NOT che invece inverte la condizione booleana quindi il NOT di una certa cosa. È falso se la cosa di partenza era vera o viceversa, quindi se avessimo eh, ad esempio questa condizione dice se sei presente e not grade minore di 60, allora questo qua è un po' contorto perché dice che se deve, sei presente e il tuo voto non è minore di 60, quindi sarà maggiore o maggiore o uguale di 60, qui avrei potuto scrivere maggiore uguale anziché usare il not, ovviamente ho preferito scriverlo così. Mi inverte semplicemente il, eh, il, la funzione mm? eh, Tommaso mi chiede se NOT e ELSE sono simili Sono simili non sono la stessa cosa chiaramente Perché ELSE è un'istruzione che mi permette di creare un blocco NOT è un'operazione Pensatelo come segno meno Se avete un numero ci mettete meno davanti Allora lui da positivo diventa negativo Il NOT funziona nello stesso modo Una condizione booleana la inverto Se è vera diventa falsa, se è falsa diventa vera però quella magari non è il note di tutta la if, ma solamente di un pezzettino, quindi automaticamente non ti fa ricadere nell'else. Ehm, qui è un esempio del note usato su una variabile che in precedenza probabilmente abbiamo, a cui in precedenza abbiamo assegnato un valore booleano. Quindi sei presente, se non sei presente. Quindi quando prima avevamo memorizzato isLiquid o cose di questo genere, è una variabile che contiene un valore booleano, posso usarla così, posso invece chiedere il suo valore complementare. Mm? Eh, sono simili alle, eh, quindi usare il not ad esempio con l'uguaglianza è equivalente a dire diverso, mm? quindi molto spesso il not eh, non è indispensabile, basta riscrivere eh, l'espressione in un modo leggermente diverso e quindi normalmente qui ci sono alcuni esempi no? come al solito presi da, dal libro che vi trovate di condizioni diverse messe in end o messe in or ricordiamoci solo che l'end richiede che appunto tutte siano vere contemporaneamente e anche se sembra semplice molto spesso c'è il rischio di confondere un pochino l'end e l'or no? L'end è l'intersezione delle varie combinazioni, quindi se io ho dei valori compresi in un certo range userò end, eh, invece l'OR è l'unione, quindi nel caso in cui eh, sia, ma ehm, ad esempio voglia considerare un i valori esterni in un intervallo, dovrò prendere, come vi ho detto, il minore, or, il minore del primo OR maggiore del secondo. Le parentesi tonde nella condizione si possono usare col NOT, oppure si possono usare in altri casi, si possono sempre usare le parentesi tonde, non c'è problema. Nel caso di dubbio eh, mettiamole sempre, soprattutto perché adesso abbiamo delle espressioni che cominciano ad avere, delle operazioni aritmetiche, eh, piano meno 1, delle operazioni di confronto, maggiore di 13, e delle operazioni booleane, and or not. Allora, l'ordine con cui eseguo le operazioni è chiaro, prima fare operazioni aritmetiche poi fa i confronti, poi mette insieme le condizioni booleane, in quest'ordine. Tra le condizioni booleane, tra l'altro, l'end si comporta come una, molti come una moltiplicazione e l'or come una somma, e quindi viene calcolato prima l'and e poi l'or, nel caso in cui ce ne fosse più di uno. Ma chiaro che in un'espressione complicata è meglio sempre mettere qualche parentesi in più per rendere più esplicito l'ordine con cui intendiamo calcolare l'operazione. E poi pensare bene ai vari casi, quando scriviamo eh, condizioni complesse dobbiamo chiaramente pensarci bene e ra ragionarci un pochino. Eh, ovviamente, ma qui non entro nel, nel dettaglio, ci sono delle regole, visto che questa è un'algebra booleana, avrà delle regole, quindi dirà l'operatore AND è un operatore commutativo così come l'OR, sono associativi, quindi li puoi mettere in qualunque ordine una catena di end e, e associarli in modo diverso ci sono anche delle proprietà distributive della, della land rispetto all'or e dell'or rispetto al land, con le varie proprietà che abbiamo imparato sulla somma e la moltiplicazione in qualche modo hanno dei, dei, dei, dei parenti no? eh, anche all'interno della logica booleana, con la differenza che A e B non sono numeri chiaramente, ma sono solamente valori veri o falsi. Cito solo, senza, eh, senza approfondirla, quella che è eh, diciamo così, una formula che magari chi di voi arriva da, da un istituto tecnico ha visto eh, ehm, che è la legge di De Morgan che permette di mettere in relazione i tre operatori and or e and Not eh, e dice che se io avessi A e B e voglio negare il fatto che A e B siano veri contemporaneamente è come se dicessi che A non è vero oppure B non è vero ok A e B sta dicendo A e B sono veri contemporaneamente Not sta dicendo non è vero che A e B sono veri contemporaneamente allora vorrà dire che o non è vero A o non è vero B o non è vero nessuno dei due per carità e a destra c'è questo non è vero A oppure non è vero B ma di sicuro non sono entrambi falsi hm? quindi almeno uno tra A e B è falso e è analogamente l'altra allora questa, questa non, non ce la dobbiamo studiare ma è un, un operatore che mi permette di trasformare gli end in or e viceversa vedete che qua c'è un end e qui c'è un or oppure mi permette di applicare l'operatore NOT su un end e quindi fare sì che il NOT venga, è un po' come dicevo, è un po' come un meno, no? quando il meno lo porto dentro la parentesi lui si applica ai singoli addendi se invece uno meno dentro lo devo applicare a una moltiplicazione si applica a uno solo di essi ecco la legge di Morgan è la regola con cui il not si porta dentro o fuori dalle parentesi e se vedete che il not quando lo metto dentro la parentesi si applica ai singoli operandi ma inverte l'operazione da end la fa diventare or se invece era or la fa diventare AND e, e questo è un esempio di due eh, condizioni che sono, sono equivalenti ma sono scritte in modo eh, duale rispetto alla legge di De Morgan, qui vedete che c'è diverso, and diverso and diverso quindi o, un diverso contiene dentro, dentro di sé un NOT. No? non è USA e contemporaneamente non è Alaska e contemporaneamente non è eh, Hawaii e l'altro invece dice è USA oppure è Alaska oppure è Hawaii questo oppure, oppure, oppure, è esattamente il contrario rispetto a quell'altro, e infatti vedete che c'è un bel not davanti, che fa sì che tutta, la sua, tutta questa espressione sia esattamente equivalente a quell'altra. Quindi dico, è diverso da 1, è diverso da 2, è diverso da 3. È diverso da 1 e è diverso da 2 e è diverso da 3. E qui invece dico, non è né 1, né 2, né 3. Non è uguale a 1, oppure non è uguale a 2, oppure è uguale a 3. Mm. Eh, dir, detto in italiano si perde nel senso che la, la, questo tipo di costrutti diventano molto spesso più complicati rispetto alle frasi di, che riusciamo a gestire con la lingua italiana eh, quindi conviene diciamo così, concentrarsi su ciò che c'è scritto perché a volte se cerchiamo di tradurre in italiano per capirle eh, in realtà non le capiamo meglio ma ci confondiamo solamente di più mm. allora questo è ciò che ci serve per gestire eh, le eh, espressioni più complicate no? che già parecchie volte in chat mi chiedevate eh, ma posso fare solo un confronto posso fare due confronti contemporaneamente eccetera sì no? e, e, si usa, e si fanno diciamo così combinando tra di loro le eh, espressioni i singole espressioni di confronto che danno un valore booleano eh, combinandole eh, eh, diciamo così con gli operatori booleani allora questo ci permette di andare a riprendere, come avevamo detto prima, il nostro esercizio sugli appuntamenti, ad esempio, no? e, e possiamo provare a renderlo, eh, questo era molto semplice, ma possiamo provare a, ad aggiungere qualcosa. Eh, ad esempio, noi eh, ci eravamo chiesti prima, e eh, proviamo a, a mettere insieme un pochino le cose che abbiamo visto adesso con le cose che abbiamo visto ieri. Voi mi chiedevate, ma io voglio che l'orario, a questo punto non sia solamente espresso come ore, ma come ore e minuti. Benissimo. Vediamo come possiamo fare. Allora, fatemi fare un file separato, che chiamo ore e minuti, in cui fare delle prove. Quindi io vorrei leggere un orario nella forma ore due punti minuti esempio 10 e 30 ok e analizzarlo e usarlo poi una volta che abbiamo capito come farlo possiamo andare a modificare il nostro programma di appuntamenti eh, di conseguenza allora prima cosa eh, noi abbiamo l'orario uguale input orario formato HMM oh, e lo chiedo all'utente e lo leggo come stringa se lo leggo come stringa chiaramente l'utente può inserire ciò che vuole eh, mi piacerebbe a questo punto estrarre un valore numerico che mi rappresenta quell'orario eh, Potrei estrarre magari separatamente le ore e i minuti. Ok? Quindi, come faccio da una stringa formata in quel modo? Quindi, ad esempio, abbiamo detto la stringa è 10 e 30, ma potrebbe anche essere le 9.00, mm? ma potrebbe anche essere. Le 0900, dipende come ce lo scrivono. Allora, possono arrivarci delle cose così. E poi in realtà può arrivarci qualunque altra cosa che non è simile a questa. Eh, perché se uno poi alla fine inserisce invece 1, 2, 3, 4, dobbiamo dire che questa non va bene. Se uno inserisce ciao, vuol dire, vuol dire che non va bene. Se uno inserisce le 10 000, non vanno bene. Cioè noi abbiamo un formato ben preciso eh, in cui poter lavorare. Allora dobbiamo innanzitutto capire, piccolo algoritmo, fin dove sono le ore e dove sono i minuti. Separarli e convertirli in interi. Okay? L'operatore slider non, lo, non lo conosciamo ancora, eh? quindi eh, dobbiamo aspettare un attimo prima di usarlo. Allora, qualcuno mi dice, eh, ore uguale orario di 0 più orario di 1. Questo funzionerebbe, ma non in questo caso. Ma nel caso 9.00, in cui non, lui non, le ore siano solamente eh, un'unità e non ci siano decine, non funzionerebbe. Allora, innanzitutto noi dobbiamo, direi, lavoro a pseudocodice, ok? Prima di tutto è controllo se c'è il due punti e dove si trova. La prima cosa. Se non c'è due punti non va bene. Se c'è due punti allora eh, vuol dire che i caratteri che lo precedono sono eh, le ore e i caratteri che lo seguono sono i minuti. Luigi mi dice ore uguale int di orario No, non funziona perché se ha il due punti Se io provassi a fare int di 10.30 Mi dà errore Perché il carattere, il due punti eh, Non è un carattere valido Quindi non lo posso fare okay? Allora io trovo eh, Quindi diciamo, eh, che diciamo eh, Chiamiamo posizione La posizione dove si trova il due punti E questo qua potrà essere, se tutto va bene, nel terzo carattere, poso uguale a 2, oppure nel secondo carattere, come 9.00, poso uguale a 1. Ricordiamoci che la posizione, l'indice dove si trova un carattere dentro una stringa, viene sempre contato a partire da 0. Ok. Allora, eh, la prima operazione che possiamo fare è questa no? dopodiché separo creo una stringa che contiene i caratteri primi dei due punti verifico quello che mi state dicendo, verifico che questa stringa sia lunga 1 o 2 e contenga solo cifre, e a questo punto converto la stringa in intero. E poi faccio la stessa cosa con i minuti, creo una stringa che contiene i caratteri dopo. Il due punti, verifico che questa stringa sia lunga 1-2 e contenga solo cifre, e converto la stringa in intero, e questi sono i minuti. Allora, il primo, il primo punto no? ci convince questo algoritmo, dopodiché mi avrò ore e minuti separatamente. Che tra l'altro saranno scomode per la cosa degli appuntamenti. Start 1, cos'è? È, è l'ora, le minuti? No, dovrebbe essere un valore solo. Allora, in realtà, quello che potrei fare è calcolare ore per 60 più minuti. Quindi, di fatto, calcolo un tempo scalare in minuti a partire dal mezzanotte. Cioè il vero trucco è quello di dire, ma non impazziamo con ore e minuti, no? Eh, alla fine il tempo lo rappresentiamo, l'esercizio funzionava bene perché bastava indicare l'ora. E noi riconduciamoci a un caso in cui basta indicare i minuti dallo 00, 1, 2, 3, 60, 100, cioè i minuti che passano dalla mezzanotte. Quindi, se fosse alle 8 del mattino, sarebbero 8x6, 48, 480 minuti dalla mezzanotte. Questo si può fare, e poi il programma lavorerà tranquillamente con questi valori numerici da scalare perché sono semplicemente crescenti, non sono complicati con ore e minuti separati. Il problema è che, però, ore e minuti le devo ottenere le devo ottenere da un dato di input che è fatto così. Ok, quindi qui alla fine ci sono due idee. Una è rappresentiamo il tempo in questo modo, un tempo lineare misurato in minuti. La seconda è però dobbiamo analizzare la stringa per riuscire a estrarre le componenti di queste. Giustamente voi mi fate notare che eh, devo anche contenere, devo anche controllare e si, che le ore siano minore o uguale a 23 eh, e che questo è, siano minore o uguale a in minuti a 59, certo, certamente. Ok, allora, um, prima quindi ci convince? Ci manca qualcosa secondo voi? Perché se, se secondo noi c'è tutto, allora possiamo apprendere blocco per blocco e tradurlo in codice e scrivere il codice Python corrispondente. Questo lo commento perché se no mi dà errore. Allora, proviamo... Tenete presente che noi abbiamo già in mente il programma, sappiamo cosa fare, abbiamo in mente l'algoritmo, non abbiamo conseguito nulla, sono solo commenti questi, e eh, abbiamo solo un'istruzione, in realtà abbiamo la prima e l'ultima istruzione, e tutto è in mezzo è ancora da pensare. Sappiamo cosa fare anche se forse non siamo ancora sicuri bene di come farlo, ok? Alcune cose magari ci mancano. Um, allora, adesso le vediamo passo passo, così rispondo anche alle vostre, eh, alle vostre osservazioni. Emanuele eh, ha scritto qualcosa che va abbastanza... sì, a prima, a prima vista sembra andare bene. Allora, però, io lo farei in un modo un pochino più generale. Eh, usiamo anche eh, le funzioni che conosciamo. Orario, se vi ricordate, è una stringa. Allora, eh, ieri abbiamo rapidamente guardato le, i metodi no, che si applicano sulle stringhe e, ad esempio, c'era un metodo che si chiamava find. No? Eh, un trucco su, su PyCharm, se voi scrivete o se state scrivendo un metodo o qualcosa, quando siete lì sopra schiacciate la combinazione dei tasti CTRL-Q, CTRL-Q credo che su Max sia Command-Q, eh, vi apre questa finestrella di documentazione. Allora, la funzione Find che cosa fa? Ritorna l'indice più basso all'interno della stringa S dove viene trovata una certa sottostringa, sub. Se non la trova, ritorna meno 1. Allora, questa eh, riga controllo se c'è il due punti e dove si trova, potrei farla con una find del due punti. Quindi l'istruzione find è un metodo che si applica a una stringa. Orario è una stringa in uno di questi formati. L'operazione find cerca all'interno di questa stringa orario se è compresa un carattere, oppure una sottostringa, che potrebbe anche essere una cosa più lunga, potrei, io qua potrei avere non so, 00, vedo se c'è la sequenza 00, se c'è una sequenza di caratteri, una stringa all'interno di un'altra stringa. Se c'è, mi restituisce... L'indice della posizione di partenza da cui, da cui inizia il, uh, la sequenza. Quindi si sì, restituisce un numero intero che è, ritorna l'indice più basso. Il più basso vuol dire il primo, no? un indice, c'è cioè un intero. Um, singolo apice e doppio apice sono equivalenti. Si può usare l'uno o l'altro a piacere, Alessio. Um, quindi troviamo la posizione. Abbiamo tre casi, ok? Ci sono tre casi. Un caso è quello in cui il due punti sia nella posizione 3, scusate, 0, 1, 2, la posizione 2, il terzo carattere. Abbiamo il caso in cui il due punti sia il secondo carattere. Abbiamo il caso in cui il due punti proprio non c'è. Ok? Quindi possiamo valutare tre casi possibili. Quindi se pos è uguale 2, due punti. Altrimenti pos uguale 1, altrimenti pos uguale meno 1, altrimenti Quindi andiamo a chiederci, quindi cerco, la posizione dei due punti. I due punti ovviamente qua lo devo mettere tra apici perché è una stringa costante che voglio inserire nel testo. Okay? La stringa che contiene un solo carattere di due punti. E quindi vado a valuto dove, valuto dove si trova i due punti. Quindi se la posizione è 2 vuol dire che l'ho trovato in due punti in terza posizione. Quindi come 0000. Se posizione è uguale a 1 vuol dire che il due punti è in seconda posizione, come 0, se è posizione uguale a 1 vuol dire che il due punti non c'è proprio. Se invece ricado nell'est generale, è in una posizione c'è, ma è in una posizione diversa. Ad esempio, eh, potrebbe essere 2 punti 0,0 in prima posizione. Ad esempio, potrebbe essere 000, 2 punti 0,0. O altre cose. E ovviamente in tutti questi casi non va bene. Posizione uguale meno 1. Eh, posizione uguale meno 1 è il caso in cui non trova la stringa. Quindi i due punti no, qua non viene proprio trovato all'interno della stringa orario. Quindi non c'è proprio. Quindi ad esempio lui ha scritto ciao oppure ha scritto... 1, 2, 3, 4 eccetera dove il carattere dei punti proprio non c'è allora la, fu la funzione find ritorna a meno 1 eh, grazie Noemi che mi dice anche, anche Andrea che mi dicono che qui non è un else ma è un elif chiaramente perché sono tutti casi in alternativa Qui vengono ancora segnalati come errore perché eh, Python si aspetta che dopo ciascuna di queste istruzioni ci sia un blocco. E per ora non c'è ancora scritto nulla, solo commenti e quindi dice attenzione che hai degli if vuoti e le if vuote sono vietate. Ok, allora vediamo cosa fare in questi vari... Eh, il metodo posizione uguale a meno 1. Eh, è un modo di fare del metodo find? Sì, infatti ce lo scrive proprio qua il metodo find. Attenzione che se non lo trova ritorna meno 1. È una particolarità, è il modo che ha lui di dirti non l'ho trovato. Eh, esiste anche un altro metodo, ad esempio search, se non sbaglio si chiama. No, index, scusate. Eh, il metodo index invece si comporta in modo diverso, funziona anche lui sulle stringhe, vedete che la prima parte è uguale, ritorna all'indice più basso dove viene trovata la sottostringa, ma se non è trovata genera un errore, quindi blocca il programma. Quindi ogni funzione, ogni metodo ha il suo modo di comportarsi e ha il suo modo di comportarsi nei casi normali, quindi qual è il valore che ti restituisce, ma anche come comportarsi nei casi anomali In alcuni casi ti restituiscono un valore, in gergo noi li chiamiamo valori sentinella, cioè un valore strano che non può essere valido e allora vuol dire qualcosa di diverso Ma devi conoscere la funzione per sapere qual è il valore, quindi questo è qualcosa che si impara conoscendo le funzioni leggendo la documentazione eh, quindi abbiamo questi quattro casi okay? In realtà ehm, Questi ultimi due casi In realtà li, li possiamo anche trattare nello stesso modo cioè, Se il due punti non c'è Oppure se c'è una posizione sbagliata In entrambi i casi in realtà dobbiamo fare la stessa cosa Cioè non va bene no? il, il valore non è valido quindi potremmo anche, volendo, unirli in un caso solo. Mm? Eh, no, no, sì, teoricamente con un or in realtà nel caso dell'else non c'è nessuna condizione in più, quindi l'or non serve neppure. Quindi basterebbe mettere semplicemente l'else. Cioè questo elif è una, se vogliamo, una sfumatura in più che in realtà non ci, dà, non ci dà... Intercettare il meno uno. se vogliamo ci può cambiare il messaggio d'errore, via. Possiamo scrivere qua, print, eh, manca il simbolo due punti. quindi dato non valido, oppure possiamo dire eh, formato data non valido, ma per distinguere i messaggi d'errore. Mentre invece negli altri due casi eh, invece abbiamo del lavoro da fare. Nel primo caso è facile, separiamo, grazie ora, eh, separiamo le ore dei minuti, a, que a questo punto sappiamo dov'è il due punti, il due punti si trova nella posizione 2, quindi nel terzo, eh, nel terza casella, e quindi possiamo legittimamente dire che le ore eh, sono ottenibili dalle primi due caratteri, quindi orario di 0 più orario di 1, perché sappiamo che dentro l'orario di 2 c'è il 2 punti. E i minuti li posso ottenere come orario di 3 concatenato con orario di 4. Per ora ce li ho sotto forma, allora rispondo alle domande eh, in ordine. Fabrizio mi dice se avessi usato Index non avrei potuto far comparire un messaggio di errore personalizzato. Al momento attuale sì, se avessimo usato Index e il due punti non ci fosse stato il programma si sarebbe interrotto. Per capire come, gestire, come intercettare e gestire gli errori di questo tipo dobbiamo aspettare fino alla penultima settimana di corso, quando tratteremo la gestione delle eccezioni. Quindi per ora abbiamo usato find che è un pochino più, eh, diciamo così, addomesticabile da questo punto di vista. Eh, Marco e eh, Emanuele dicono uno il contrario dell'altro. No? Marco mi dice, ma se io nell'input scrivessi ciao con c, due punti, ao, eh, certo che non sarebbe valido, dobbiamo poi controllare, ma io l'ho scritto, eh, che devo controllare che contenga solo cifre. E Emanuele dice il contrario Perché lui dice eh, Posso fare un int direttamente di questo E attenzione che se faccio un int di questo E se per caso non contenesse solo cifre Mi dà un, un errore Allora io faccio un passo per volta Questo ore per ora è sotto forma di stringhe eh? Quindi diciamo estraggo Ore e minuti Ma ancora come stringhe Poi ci penserò a controllare come numeri ok? esatto con il numeric lo vediamo, lo faremo subito sotto ok? Um, Gabriele giustamente mi dice attenzione che se uno mi scrivesse 10 2.5 quindi lui mi dice però su questo non ci siamo messi d'accordo cosa devo fare il programma se scrivo 10 lo deve eh, valutare giusto o no? perché adesso il programma si pianta, si blocca. Perché quando cerca di accedere, orario di 3 sarà il 5, orario di 4 non esiste e mi dà quindi un errore. Cioè se io cercassi di fare 10, la stringa 10.5 e prendere il carattere 3, qui lo scrivo qua sotto come costante, ma è la stessa cosa che prende la variabile, mi dà il 5 se cercassi di prendere il carattere 4 mi dà errore perché dice che l'indice è fuori dal range consentito allora eh, però prima di dirmi attenzione, prima di dirmi cosa fare dobbiamo decidere se questo qua lo accettiamo o no è valido o non è valido? Se è valido, decidiamo come gestirlo. Se non è valido, decidiamo come verificarlo. Ok, sono tutti pigri e dicono che non sono... No, non come 10.50, al massimo 10.05. Va bene, nessuno lo vuole valido. Quindi questo è non valido. Hm? Poi, chi vuole invece prova a farlo come se fosse valido, ma lo possiamo fare come variante eventualmente. Ok? Quindi lo consideriamo non valido. Allora vuol dire che in questo caso noi potremmo fare un controllo in più. No? Tutto è arrivato da qua. Orario di 4 c'è, ma non sono neanche sicuro che ci sia orario di 3, eh? attenzione. Perché se io avessi scritto eh, 10, due punti e basta, la stringa finiva lì, ricadevo comunque in questo caso, perché il find mi dava tranquillamente la posizione 2. No? e già in orario 3 mi sarei schiantato quindi qua verifichiamo se la posizione è uguale a 2 innanzitutto verifichiamo come dite, a questo punto sappiamo che questo orario deve essere ci sono due cifre per le ore poi due punti e poi abbiamo deciso che ci debbono essere due cifre per il minuto quindi devo, devo verificare che la lunghezza a questo punto dell'orario sia esattamente 5 allora posso fare questo lavoro. Allora, qui lavoro sul tranquillo, no? Allora, ho trovato i due punti, i due punti in terza posizione, in totale ho cinque caratteri, e eh, va bene. Adesso sono, sono tranquillo. Eh, altrimenti, se la lunghezza di questo orario non fosse 5, cosa devo fare? Beh, per ora... 9,05 va benissimo, no? 9,05, ah no, scusate, 9,05 ricado in posizione uguale a 1, non c'è in questo caso. Qui siamo nel caso in cui il due punti sia in terza posizione. Eh, tu vuoi, Maria Chiara vuole mettere questa Leng davanti a tutto? Eh, secondo me no, perché se noi prendiamo 9,00 ha solo 4 caratteri e non ne ha 5. Quindi controlleremo se il due punti è in terza posizione deve essere lunga 5, se il due punti è in seconda posizione invece ne devo... Eh, contare solamente 4 mm. else else non va bene ok else devo dire che di nuovo il formato non valido non l'abbiamo accettato ok E così via. Poi dobbiamo ancora sicuramente fare due controlli, che siano tutti numeri e che siano tra 0,24 o tra 0 e 60. Questi dobbiamo ancora farli. Eh? Adesso possiamo farli qua, possiamo farli più avanti. Io preferirei rispetto a quanto dice Andrea eh, di annidarlo qua, questo controllo, io lo farei più avanti perché così non lo devo ripetere quando faccio posizione uguale 1, quando trovo i due punti in posizione uguale 1. No? Quello va fatto comunque sempre. È normale che mi dia syntax error supposo uguale uguale 2, no, dipende cosa c'è dopo. Io l'ho scritto così, non dà syntax error qua, però dipende se è indentato correttamente prima o dopo. Quindi Anton Giulio bisogna vedere esattamente il tuo codice. Poi andiamo avanti. Eh, a questo punto abbiamo capito la logica. Se è in posizione 1, io innanzitutto controllo se in totale la lunghezza. 4 se sì ore uguale orario di 0 solamente perché nella posizione 1 c'è già il 2 punti e i minuti è, sono orario di eh, 0 c'è l'ora nella posizione 1 c'è il, il 2 punti quindi 2 e 3 2 più orario di 3 altrimenti print formato ora non valido ce cioè, la facciamo ok qui eh, eh, scusatemi mi devo mettere due punti e andare a capo ok Adesso eh, lui ci dice che le parentesi non servono, scusate, a volte queste sottolineature eh, diciamo in grigino ci permettono solamente di scrivere il codice più leggibile. tipo Per esempio qua mi dice mettimi gli spazi, va bene, lo facciamo. Ma... La leggibilità gioca a nostro favore. Adesso però, funziona o no? Cioè, prima di andare avanti, fino a qua abbiamo fatto qualcosa di, di sensato o no? Beh, possiamo provare a mettere un paio di print print eh, ore, virgola minuti, ho trovato ore e minuti, e vediamo che cosa salta fuori, ricordiamoci che ore e minuti sono ancora stringhe, vai, run, formato, 10.00, ho trovato le ore 10, minuti 0, fantastico, formato eh, 9.05, ho trovato 9.05, di nuovo, 9.2.5, questo mi deve dare errore, no? E infatti mi scrive formato ora non valido. Poi si arrabbia come una bestia quando arriva la print, perché ovviamente quando ho stampato formato ora non valido, ora e minuti non li ho assegnati, non hanno nessun valore, infatti mi dice, guarda che la variabile ore non l'hai definita, e su questo ci dobbiamo pensare un attimo. Però me l'ha, se n'è accorto, 9.2.5, anche 10.2.5 che ci dava fastidio, formato ora non valido, poi mi dà lo stesso errore, eh, cosa che potevamo vedere, 1000 Manca il simbolo due punti, dato non valido, e poi di nuovo si arrabbia. No, è chiaro perché si arrabbia? Perché arriva la print qua sotto, ma poiché il dato non era valido non ha fatto ore uguali, minuti uguali, oppure ore uguali, minuti uguali. E quindi arriva qua con le variabili ore e minuti che non sono definite, perché non sono passato da una strada in cui venivano definite. E questo dovremo gestire in qualche modo. Eh? Perché se ho dato un errore, non posso pensare di continuare avanti con l'elaborazione. Eh, no, non metti i punti perché in questa print non ho messo i due punti. Questo stampa semplicemente separatamente le ore e i minuti. Eh? Non, ho... no, ecco, non abbiamo ancora detto una serie di cose. Per cui, se io facessi eh, a ah, xx due punti yy. Lui tranquillo dice ah ho trovato xx, y y perché è della lunghezza giusta, i due punti è messo nel posto giusto, eccetera, eccetera. Ok? Però finora finora che cosa abbiamo? Abbiamo separato, abbiamo controllato il formato di tipo x 2xx oppure XX2 xx 2xx e separato le due parti. Prima e dopo i due punti, salvandole in due stringhe diverse. Poi da lì dobbiamo vedere se sono numeri, se queste stringhe contengono valori numerici, eccetera, eccetera. Però manca ancora una cosa, da qui in avanti dobbiamo proseguire solo se non ci sono state anomalie. Uh, no, state prendendo una strada sbagliata, eh? Emanuele D'Andrea, nella chat. Uh, la variabile ore non, è, non esiste proprio, non è che vale stringa vuota, mm? non l'abbiamo segnata, quindi non la possiamo usare. Eh, do, dobbiamo fermarci prima. No? Io quello che sto cercando di scrivere qua è se io so che ho stampato un errore, uno di questi errori, allora non devo più andare avanti. Il programma si deve fermare qua. Ok? E qualcuno mi sta dicendo, eh, Antonio mi dice, ma questa print mettila dentro i vari if. Eh, a parte che non mi piace mettere più volte la stessa print in posti diversi. Ma poi non è del tanto il problema di questa print che tanto poi la tolgo. Okay? Il problema è tutto il resto del programma. Allora, che cosa ci servirebbe qua? Qui devo rispondere alla domanda, ma ho trovato errori prima? Questa è la domanda che mi devo fare qua. Però come faccio io adesso a sapere se prima ho trovato errori? Eh, Potrei salvarmelo in una variabile booleana. Trovate errori. Allora... Se non ho trovato errori, allora stampa questo. Quindi abbiamo trovato un uso di queste variabili booleane usate come flag, in cui dice, inizialmente non ho trovato errori, quindi questa variabile la posso inizializzare a false. Trova, come l'ho chiamata? Trovati errori. Trovate errore uguale false. Quindi se tutto va bene, dico che non ho trovato errori, i dati sono giusti. Se poi mi accorgo che il formato ora non va, trovate errori diventa true. Se poi mi accorgo che il formato ora non vaido, trovate errori diventa true. Se il simbolo non c'è, trovate errori, diventa true. Se il formato ora non va, Trovate errori diventa true. Quindi, se lungo, qui ho fatto tante if, tante diramazioni. Se in almeno una di, di queste diramazioni ho trovato, ho incontrato questa quest istruzione trovate errori uguale true. Allora, più avanti, molto più avanti, potrebbe essere, me lo ricordo. E ho questa variabile trovate errori che mi dice guarda che c'è stato qualche problema. No? Eh, quando io sono qua, è come tu vai, guardi un bambino e, e gli guardi le mani e gli dici hai le mani sporche di marmellata. Quindi, prima, hai rubato la marmellata. Non sai quando. Però le mani si sporcano e, e poi può fare tante altre cose, può giocare una cosa, può giocare l'altra, ma la macchia di marmellata rimane. L'unico modo per cui la macchia di marmellata non rimanga è che lui si è lavato le mani qui e poi non l'ha mai toccata la marmellata, quindi non è mai passata né da qua, né da qua, né da qua e così via. Quindi è un indicatore che inizializzo a zero, a falso. No? Quindi ho inizializzato una variabile trovata errore e un valore falso. Se tutto va bene, fin all'inizio all del programma chiaramente gli errori non li ho ancora trovati, non ho manco ancora visto i dati. Poi eventualmente, durante l'esecuzione del programma, potrei doverlo mettere a vero. Per dire, qui c'è un errore, qui c'è un altro. Magari ce n'è più di uno. Vorrà dire che quella variabile verrà messa a vero più volte. Ma fa lo stesso, è sempre vero, rimane. E alla fine mi chiedo, almeno una volta questa variabile l'ho messa a vero? E allora vuol dire che eh, almeno un errore l'ho trovato. Adesso non so più quale sia l'errore a questo punto, ma almeno uno l'ho trovato. E allora questa print la faccio solo se non ho trovato errori. Quindi, rifacendo questo, ci siamo tolti, speriamo, se cioè tutto funziona, che so, se io scrivo x, y, y eh, no, um, 0, 2.0, mi dice formato ora non valido, e quindi la variabile ora e la variabile minuti non vengono create, ma non prova nemmeno a fare la print, perché ha trovato degli errori. Quindi, quando abbiamo delle condizioni complesse, Subito facciamo qualcosa in funzione di questa condizione, ma se dobbiamo ricordarci cosa avevamo fatto prima perché più tardi ci serve, ecco, le variabili booleane che abbiamo appena visto possono essere usate per questo. Da adesso in poi siamo in discesa. Perché se, allora, innanzitutto tutto il resto del programma sta sotto questa if perché il resto del programma lo facciamo solo se non ho trovato errori, se no ho finito lì, ho stampato l'errore e il programma finisce. A questo punto possiamo andare a fare i controlli, quindi eh, estrai il valore numerico dell'ora, dell quindi essenzialmente dovrò fare ore uguale int di ore, ma occhio, questo lo posso fare solo se, solo se le ore sono un valore numerico, quindi solamente se if ore che è una stringa, e ore si chiamava, sì. e avevamo visto ieri che c'era la funzione isNumeric che restituiva vero se la stringa è una stringa numerica, altrimenti restituisce falso. La stringa è considerata numerica se tutti i caratteri della stringa sono numerici e c'è almeno un carattere, quindi non è una stringa vuota. Quindi se ore è numerica, allora posso convertirla in intero. A questo punto sono sicuro che la int non verrà mai chiamata su una stringa che non è, che non è numerica, perché altrimenti mi darebbe errore. E a questo punto andrò a controllare se, eh, se le ore non sono comprese tra 0 e 60, 59, no 23, scusate, allora avrò un problema. Quindi sarò, magari stamperò valore, valore non valide. e dirò che ho, ho trovato errori, e poi avrò un else qui, print, le ore non sono numeriche, e trovate errori, uguale true, ormai abbiamo capito che questo flag ci, può, cioè, ci serve per ricordarci cosa stiamo facendo. quindi cosa può capitare? che le ore sia un valore numerico se sì lo converto se no dico che non sono numeriche e, e mi salvo l'errore se l'ho convertito e dopo che l'ho convertito che a questo punto è un numero intero e quindi posso confrontarlo con dei numeri interi compreso tra 0 e 23 cioè not, quindi non compreso tra 0 e 23 quindi è l'errore Dirò che le ore non sono, sono dei numeri, ma non sono numeri validi. E poi dovrò fare ovviamente la stessa operazione con i minuti. Mm? Um, allora, Jacopo dice, non abbiamo ancora diviso le ore dei minuti? No, le abbiamo già divise, perché le abbiamo divise qua sopra nel caso dei due punti, nelle due varie posizioni li abbiamo divisi qua, quindi ore e minuti sono già separate infatti questo è ore, non è orario orario era ciò che avevo letto prima ehm, Emanuele dice ore, potrei controllare ore e minuti insieme si può anche fare, sì in modo diverso di portare avanti in parallelo sia le ore che i minuti sicuramente si può fare la differenza tra is numeriche e is digit non me la ricordo ma andiamo a cercare isDigit Is mi dice, ritorna eh. se tutti i caratteri nella stringa sono cifre e c'è almeno un carattere nella stringa è la stessa cosa direi è la stessa cosa sono cifre nell'altro caso eh, direi che sono assolutamente equivalenti dalla, dalla, dalla documentazione sono numerici La documentazione CTRL Q, quando sono sulla funzione. Allora, qui abbiamo la parte sulle ore, dobbiamo fare la stessa cosa sui minuti, i minuti ovviamente li facciamo se ancora non ho trovato errori if not trovate errori, perché potrebbe aver trovato errori nelle ore. No? Allora, perché se ho le ore non vai, è inutile che vada a fare l'operazione sui minuti, altrimenti farò minuti, uguale int di minuti, E poi faccio la stessa cosa di prima, ma con i minuti, quindi scusate, faccio un po' di copia e incolla, se i minuti non sono tra 0 e 59, dirò minuti non validi, i minuti non sono numerici. Questo trovato errore uguale true, che mi sta chiedendo se ho capito bene Nicolò, è l'else rispetto a questa if. Quindi se ore.isnumeric elaboro le ore, altrimenti le ore non sono numeriche, quindi hanno dei caratteri che non, che non vanno, e allora devo segnare che c'è un errore. Ho dimenticato di controllare se i minuti non sono numerici, certamente ho dimenticato. Quindi non ho trovato errori e a questo punto posso mettere AND eh, No, no non mi piace. Tutto questo va messo così, IF MINUTI is ISNUMERIC E tutto questo va rientrato di un livello. Quindi, se nelle ore non ho trovato errori Vado a vedere i minuti, e i minuti significa controllare che sia numerico e controllare che sia 0 e 59. E quindi sono, mi sono dovuto rientrare di 1. Mi era venuta la tentazione di mettere un end qua e unire queste due condizioni, ma poi non, mi, non, non ero più d'accordo sull'else. Nel senso che questa condizione di end avrebbe stampato, i minuti non sono numerici, nel caso in cui ci fosse stato un errore sulle ore, che non aveva senso. Fare queste cose, eh, ci stiamo rendendo conto, adesso per voi è sicuramente difficile seguire una cosa che sto facendo io, eh, viene bene se uno ha in mente l'equivalente del diagramma di flusso, so che cosa fare e lo scrivo sotto forma di codice, capisco che cos'è dentro, che cosa, quindi tutto parte chiaramente dal ragionamento, dalla diciamo così, chiarezza, che avete sulle operazioni da fare. E poi una volta che è la chiarezza si tratta di articolarle, un'istruzione dopo l'altra, e quando scrivo istruzioni cominciano a avere i dubbi, questo l'ho trattato, l'ho dimenticato, eccetera, eccetera. Quando scrivo, Filippo mi dice, quando inizialmente trovati errori era falsa, quando scrivo not if not trovati errori, che cosa significa? Significa che questa condizione if è vera se trovati errori è falsa. Quindi nel caso in cui sia fortunato e non ho mai trovato nessun errore, questa è falsa, rimane falsa e quindi in questa IF si sarà scritto IF NOT FALSO. NOT FALSO è vero, quindi trovate errori FALSO vuol dire che non ho trovato errori. Quindi IF NOT TROVATO errore vuol dire se non ho trovato errori, se ho trovato errori è FALSO, NOT TROVATO ERRORI è VERO. E quindi faccio questa parte di codice. Questo codice non lo faccio, invece, se trovate errori diventa vero. Quindi note di vero diventa falso, if falso non fa questo codice. Mm? Eh, quindi, se, lo leggiamo anche bene in italiano, se non ho trovato errori, quindi se l'informazione che io abbia trovato errori non è vera, cioè è falsa, faccio questo. Perché devo fare questo nel caso in cui trovati errori sia falsa. Questa qui, scusatevi, se vi dà fastidio la potete scrivere così. If trovati errori uguale false. È assolutamente equivalente. Se vi trovate meglio a leggerla così è esattamente la stessa cosa. Cioè, se il valore trovate errori è falso, è rimasto falso così come era all'inizio, quindi il bambino non ha le mani sporche di marmellata. Ok? Dopo tutto questo lavoro, finalmente abbiamo, possiamo fare questo. Start 1 uguale ore per 60 più minuti. E quindi possiamo vedere, ad esempio, quanto vale start 1. Riavviandolo proviamo a fare 1005 e mi dice 605, giustamente perché 10 per 60 più 5. Noi abbiamo, ma è colpa vostra che me l'avete fatto fare, preso un'istruzione che era una riga, start 1 uguale int di input, Okay. l'abbiamo trasformato, per questo start 1 abbiamo dovuto scrivere un programma di 80 righe, vabbè ci sono dei commenti, vabbè. 80 righe di cui, fatemi dire, quelle utili sono questa, trova i due punti, questa separa ora da minuti e questa converte in numeri, sono 3, ne abbiamo contate 3, 4 la moltiplicazione. Okay? Abbiamo tante istruzioni di cui 4 sono quelle vere che servono, tutte le altre sono controllo degli errori, controllo dell'immissione corretta, della correttezza dei dati, i dati ci sono, sono giusti, sono all'intervallo giusto, eccetera, eccetera. Questo è normale, che succede in un programma quando faccio un input dall'utente e purtroppo trattare l'input quando non sia già nel formato comodo, eh, avrei potuto chiedere all'utente, senti ma se sono 10.05 inseriscimi 605, fatti tu a mano i conti, eh, però chiaramente che non è molto educato, tutte le volte che dobbiamo convertire a questo punto una, un orario scritto in questo modo in eh, un numero facile da usare, che potrebbe essere il numero di minuti scalari, eh, in questo caso era ehm, dobbiamo fare un, un lavoro di questo genere poi, per carità, mandiamo avanti, diventeremo più bravi riusciremo a scrivere alcune, alcune di queste cose in modo più compatto, no? più sintetico eh, altri passaggi riusciremo a saltarli, eccetera, eccetera ma il concetto è sempre lo stesso okay? oh, poi ricordiamoci, non voglio rubare altro tempo perché siamo già un po' lunghi che la stessa cosa devo fare per End1 per Star2, per End2 e quindi ci varrebbe anche voglia di trovare un modo per riusare queste cose non fare copia e incolla di 80 righe quattro volte no? perché altrimenti veramente non si capisce più nulla ma questo ovviamente impareremo a farlo mm? um, con i cicli ma con le funzioni soprattutto mm? e incapsuliamo questo codice dentro una funzione che richiamiamo più volte è una funzione definita da noi che richiamiamo più volte ok allora io adesso questo codice che abbiamo fatto diciamo così lo condivido volentieri quindi lo potete guardare eh, sicuramente carico tutto sui materiali non preoccupatevi, anche i vari esempietti che abbiamo fatto eh, chiaramente da soli non si capisce cosa servono no? però avendo seguito la lezione voi avete il riferimento eh, si, può darsi che ci siano ancora degli errori eh? assolutamente, non è detto che questi siano perfetti o siano, siano giusti e, però perlomeno no, ci dà qualche, qualche informazione in più eh, che, su, che diciamo, su questa settimana era il, il, un, po', un po' il cuore del, dell'argomento Sapendo, Avendo fatto questo, voi sicuramente riuscirete a fare anche l'esercizio eh, 4, cioè prendiamo il, il diagramma di flusso qua del, del laboratorio scorso, il 4, quello sulle stagioni, e provate a farlo sotto forma di programma. Sul diagramma di flusso avete già ragionato, l'avete già disegnato, proviamo adesso a tradurlo in Python, lì ci sono diverse combinazioni, diverse condizioni complesse, eh, quindi è un, buon, è un buon allenamento, un buon esercizio. Noi ci vediamo in qualche modo durante il laboratorio di giovedì eh, e invece proseguiremo, c'è ancora una piccola coda dell'unità 3 sul, sull'output sull e sulla validazione dell'input, ma questo lo vedremo tranquillamente lunedì prossimo. No? Adesso cerchiamo di concentrarci su questi diagrammi di flusso con le scelte complicate. Scusatemi per lo sforamento di pochi minuti e ci vediamo prossimamente. Grazie a tutti, arrivederci.